Scusa, ma non hai un antivirus? Oh, birra! Eh, lo sapevo. Ora è chiaro. Deve essere stato il virus nel computer di Dio ad indurre queste trasformazioni. Dove il problema? Lasciatemi passare. Con questo ti sei guadagnato l'inferno.